qualificarsi come prima del proprio girone poi vi daremo anche gli altri risultati è un piacere per noi avere con noi l'assessore dello sport le politiche giovanili grandi eventi del comune di Roma Daniele Frongia buonasera, buonasera assessore buonasera a voi allora, allora la, la mia curiosità, e questa che l'abbiamo scomodata, è che noi ci occupiamo anche, abbiamo fatto varie puntate sul degrado del, eh, degli stadi di Roma, non solo, anche dell'Italia, insomma, eh, per quanto mi riguarda io, eh, avendo anche fatto un po' di sport, eh, vedo eh, purtroppo stadi di atletica leggera che sono anche un po' abbandonati, ma eh, la curiosità mi è venuta perché nella quinta notte scomoda di eh, giovani, giovanissimi sostenitori della rivista studentesca scomodo appunto. C'è stata l'occupazione pacifica insomma, dello stadio Flaminio, poi eh, i ragazzi sono stati eh, come dire, insomma, portati via, eh, mm, sono stati costretti ad abbandonare la struttura senza creare disordine della forza dell'ordine. È stata una, una sorta di provocazione che mi ha fatto pensare: ma questo bellissimo stadio, impianto sportivo progettato da Nervi? Ma è? possibile che debba ridursi così? Deve fare la fine del, del velodromo dell'Euro, Assessore? No, ecco, rispondo direttamente alla sua domanda. Sì. Non deve fare la fine del velodromo, non la farà la fine del velodromo. Eh, la situazione del famiglio è drammatica, mh, è andata sempre peggio nel corso degli ultimi anni, eh, direi che eh, già negli ultimi 5-10 anni si sarebbe dovuto intervenire. Ciò non è caduto, ma eh, ciò non significa che non ci sia speranza per il famiglio, anzi da un anno a questa parte direi che qualche passo avanti e qualche risultato già c'è stato e insomma, siamo, secondo me siamo sulla buona strada. Perché lì c'è anche una questione che essendo appunto un'opera d'arte, il progetto eh, di nervi, eccetera, cioè, si può eh, ritoccare fino a un certo punto, non è che si può buttare giù lo stadio Flamino, cioè, bisogna conservarlo e riqualificarlo, no? Ma noi non vogliamo buttarlo mm. giù, mm. È già così a uso prevalentemente sportivo secondo noi va benissimo, ci siamo subito mossi direttamente con la Pierluigi Project Association. Nervi ovviamente, quindi parliamo dei sì. nervi, insieme anche al Dipartimento Ingegneria della Sapienza e abbiamo partecipato a un concorso internazionale che abbiamo vinto tra l'altro, 150 euro, che non servono per la qualificazioni ma per lo studio dell'impianto, visto che qualche anno della solidificazione del 60 è passato, ci sono stati diversi interventi, alcuni tra l'altro non hanno migliorato la struttura ma addirittura l'hanno peggiorata, l'hanno danneggiata, quindi questo sarà importante eh, Iniziare questo lavoro, io già domani insieme all'assessore all'urbanistica Luca Montuori inizieremo proprio i lavori con Sapienza e con l'associazione Nerbi. Quindi da un lato ci stiamo muovendo con una serie di analisi, dall'altra già da tempo devo dire, ci stiamo muovendo sul fronte di eh, progetti di riqualificazione complessiva, senza snaturare la natura sportiva dell'impianto. Dell ma appunto sfruttando collaborazioni con soggetti pubblici o privati Siamo sempre con l'assessore Daniele Frongio assessore dello sport, politica giovanile, giovanili grandi eventi al Comune di Roma e Assessore, un'altra cosa che così, un pochino mi irrita no? e, sa benissimo che Roma ha perso le Olimpiadi no? e questo è vero e questo ormai è pacifico però ecco, gli impianti, gli impianti su cui, ecco, in cui devono eh, correre, devono eh, come fare sport i ragazzi nella capitale versano veramente delle volte in condizioni piuttosto particolari. Eh, mi rifaccio per esempio all'atletica leggera, lo stadio dell'acqua cetosa è in uno stato pietoso eh, da anni. E, mh, mi ricordo un episodio, mi è successo due anni fa, di andare di pomeriggio a vedere degli, degli atleti di, di, mh, come dire, di eh, caratura nazionale allenarsi ai Marmi a Pasquetta e, e fatti uscire perché non potevano farlo in quanto insomma, lo stadio eh, non c'era il permesso insomma, per far allenare questi ragazzi. Allora sono andati all'Acquacitosa dove era chiuso, La Farnesina era chiusa. Insomma, voglio dire, gli impianti di Roma, Olimpiadi o non, o non Olimpiadi, hanno bisogno di, un, di, un bella, di una bella ritoccata, insomma, di un, un bel macchiaggio. Lei è d'accordo? sono d'accordo con lei per questo stiamo lavorando seriamente per rifare il Flaminio con un progetto e lì vicino c'è il palazzetto dello sport in via Letiziano per il quale abbiamo già trovato i soldi stanziati a bilancio e dal 2018 lo rifaremo per quanto riguarda l'atletica ci ha dato vari impianti alcuni non sono nostri non sono di Roma Capitale sì. appartengono ad altri soggetti ma di Paolo Rosi che sì. è vicino che come dice giustamente lei versa in situazioni c'è la pista che voglio dire abbiamo. che è la vendetta. Eh, no? sì, eh. sì, sì, ci correvo anch'io, la conosco. Oh, ben, benissimo, fa piacere che eh. facesse atletica. Eh, in, in questo caso abbiamo già stipulato una convenzione con la Federazione Italiana Atletica Leggera, con la FIDAL, lì, ver, lì creeremo la casa dell'atletica romana. Non sono parole e un futuro lontano, è già stato fatto questo qui, FIDAL ha già stanziato i soldi per il rifacimento completo della pista. Quindi superati qualche, qualche scoglio burocratico, eh, al breve inizieranno anche i lavori per il rifacimento, questo è molto importante. Sì, eh, perché si parla, più, per esempio... più tangibile di così, voglio dire. Certo, no, certo l'atletica leggera è un po' come dire il paradigma di tanti altri sport, la base per tanti altri sport, come sa l'assessore Daniele Frongia, forse meglio di me, eh, nell'atletica stiamo andando male da diversi mondiali, diverse olimpiadi e credo che siano proprio gli impianti, ecco, la base insomma, della, poi della riuscita eh, di, di, di un giovane o insomma, della nazionale italiana, anche per quanto riguarda le scuole, spesso e volentieri, ecco, insomma, ma questo forse è un discorso più allargato, non c'è la possibilità di esprimersi per questi ragazzi. Sì, eh, diciamo che il tema è nazionale. Certo, sicuramente, sicuramente prendiamo poche medaglie e sicuramente non lo ridurre un problema di impianti non adeguati di Roma. È anche vero che Roma, come federazione locale, per esempio come comitati regionali, in alcune discipline produce un elevatissimo numero eh, di medaglie eh, in percentuale. Eh, se pensa al nuoto ma anche agli sport rotellistici e eh, a mm. molto altro naturalmente compito dell'ente locale è suo piccolo quello di dare l'impulso massimo possibile per la diffusione di alcuni sport così importanti come l'atletica abbiamo tre stadio atletica come Roma Capitale e su ciascuno abbiamo un progetto secondo noi importante speriamo nel nostro piccolo di come dire, invertire la rotta per quanto riguarda il medagliere Assessore Frongia, lei era al corrente ecco, di questa occupazione pacifica insomma, di questi ragazzi che non nasceva forse dallo sport, nasceva addirittura um, da una serata all'insegna della musica tecno che però poi insomma, ha avuto un po' di risonanza per eh, come dire, insomma, dare una voce anche allo Stadio Flaminio che insomma, vorrebbe anche un aiuto. Sì, sono stato abitato quel giorno, mm. sono stato anche in contatto con i ragazzi oltre che con le forze eh, di polizia io lo dico sinceramente che dei giovani tra l'altro anche in gamba come loro stiano appresso alla, alla cosa pubblica e eh, ai politici anche sollecitando gli interventi di qualificazione secondo me è un grande segnale da parte di cittadini attivi so che Nessun si sono specifico. messi anche a pulire qualcosa sì, sì, l'hanno eh, fatto nella eh. zona esterna mm. e, nella parte esterna mm ovviamente ben venga, poi nello specifico naturalmente non potremmo autorizzare dentro una struttura pericolante eh, l'ingresso di centinaia di ragazzi, questo a tutela loro in primis oltre, oltre a tutti quanti eh, anche gli, gli aspetti legali e di responsabilità quindi da questo punto di vista c'è un dialogo anzi, vi do volentieri notizia che insieme alla sindaca abbiamo invitato i ragazzi di scomodo a un, a un incontro conoscitivo in Campidoglio, e, da quanto ho capito è stato accettato e quindi penso che a breve avremo anche questo, Beh, questo insomma, incontro. Il loro successo no. l'hanno avuto, Assessore, promessa, eh, la promessa è la riqualificazione del Flaminio e anche del Paolo Rosi, lo Stato delle Aquile e l'Acqua Cetosa. Io ringrazio l'assessore Daniele Frongio, assessore dello sport, politica giovanili, grandi eventi di